E la cosa divertente è che mi hanno detto Dai da bere i pipistrelli Gli ho detto cosa? Selamat pagi teman teman Apaka barsemuanya Sehat kan Terima kasih Untuk kalian Se lalu, se tia Menonton video kami Ok guys, <laughs> terima kasih Terima kasih, terima kasih Come li bersama saya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 L'espressione o quale, non so, quello che ti senti quando prima volta hai messo a piedi, diciamo, in indonesia? Allora, è la prima volta che siamo arrivati là, allora siamo atterrati prima all'aeroporto di Jakarta E eh, come ti senti l'aria Jakarta? E è stata... come si dice, io ero stanca, ma per di più c'era quest'aria pesante che uh -huh. sapeva tanto da bruciato quindi polluzione. Eh sì, ho sentito, ho percepito quest'aria poi c'era densa di umidità e inquinamento. Come lo vedi nel senso in ristorante, in albergo Indonesia? La differenza colazione in Indonesia e colazione nel senso qua occidentale. Beh, io mi aspettavo di trovare cappuccino, brioche, invece no, c'erano solo, cioè c'erano praticamente spaghettini tipo migoreng eh, Nasigoreng nasi goreng e krupuk, quelli sì. Ti piace krupuk? Sì, mi piace. <ride> Però di mattina era strano perché io di solito sì. sono abituata a una colazione più dolce e invece lì era quasi tutto salato. Per uh -huh. fortuna ho trovato una, un bread, un toast, un ah, pane. Un toast. Esatto, ah. e ho fatto tipo, ho mangiato quello perché non, non, non riuscivo, avevo lo stomaco un po' girato, <ride> E diciamo, non, ancora non ero ancora abituata. Prima volta. Uh -huh. Sì. Lo vedi? Il villaggio dove abito io, mio papà e i miei genitori. Che ne dici? Eh è stato bello nel senso che, non, diciamo, passare dalla Jakarta, quindi da quella città grande, quella città così, molto grande, molto che l'abbiamo visto di notte, poi abbiamo preso un aereo e siamo andati a Giacarta, ecco già lì ho cominciato a cambiare il paesaggio e la città è già un po' diversa uh -huh. e l'aria è diversa, più respirabile e, e, e quindi mi sono già subito trovata meglio. Poi sono arrivata al villaggio, questo villaggio, eh, com'è che si chiama? Cioè, Claten, è sotto? Claten, sì, sì. Ok. Klaten. E mm, in mezzo a tutti questi campi di riso, verdi, e poi si vedeva anche il Bella. vulcano Merapi, Merapi, in lontananza, È bello, è stato molto bello arrivare lì, quasi come un'omosini di pace. Bellissimo. Boulé, mi dicevano. Boulé, boulé. Boulé. <ride> <ride> Questa oh, foto? Sì. Bella, mi ricordo. Cosa questo qua? Cosa stai facendo? Stavo preparando dei dolcini, dei dolcetti tipici indonesiani mm -hmm. con la farina di riso. Mm -hmm. e qui, diciamo di fianco alla casa della, della, di tua zia. Mm -hmm. si, come, si chiama Appam. Appam, ecco, Appam okay. o srabi. Ok, e io in questo momento mi occupavo di versare, diciamo, il preparato liquido dentro gli stampini, e sotto mm -hmm. c'era il fuoco affinché si, si cuocessero. Ah, ok, capito. Facevo quello. <ride> e c'erano appunto le bambine: la mia cugina di Chandra e la sorella di Chandra, che mi Tengo insegnavano questo. perché era la prima volta, quindi, capito. E, e poi niente, è un senso di pace perché comunque Bali è un'isola da tutti riconosciuta per la meditazione, per tutto quello che riguarda mm -hmm. appunto il benessere psico-fisico della persona ed è così, cioè è una sensazione, un'atmosfera che si sente, si respira. Poi da lì hai cominciato nel senso a mangiare tantissimi cibi <ride> tradizionale, tipo, non so, basso. Sì, ecco e allora lì io. Ho iniziato ad assaggiare un po' di cose, mi sono sbizzarrita Mi ha sì, un... preso sate, nasi champur Ho preso sate, nasi champur ehm... Eschendol Sì, poi... Champur? champur. Quel... Eh eh? c'è eh, cioè, Quello con le gelatine Sì Ecco, molto strano, però è stato divertente mangiarlo Buonissimo, cioè proprio, uh -huh. ecco, a Bali ho mangiato tanto Qui il tempio delle scimmie buone Perché poi mi hanno detto che c'è anche il tempio ah, sì. delle scimmie cattine e quindi ne siamo dati quella delle scimmie buone e, e niente era cioè pieno nel senso tu camminavi in questa pseudo foresta con uh -huh. i percorsi e punti in pietra e, e c'erano tutte queste scimmie che ti guardavano babbuini cos'erano? No, non mi, non ricordo, non mi esattamente ricordo che tipo di scimmie però erano simpatiche perché comunque loro ti guardavano io le guardavo poi Alcuni, magari c'erano anche quelli più piccoli, i cuccioli, no? Che ti seguivano. Poi ne hai fatte tante foto anche con quelli. Sì, la... no, è stato. Sì, ti... questo eh. rapporto con gli animali molto ravvicinato. E qui... poi, esatto, eh, sei andata anche a fare foto con quel pistre quella grande, Sì, Poi lì appunto al tempio delle scimmie c'erano questi pipistrelli diurni, quindi che amano la luce, appunto mh, ho visto. E la cosa divertente è che mi hanno detto, dai da bere i pipistrelli, gli ho detto cosa? Sì, c'era tipo una soda, una bottiglietta di soda e gliel'ho data da bere. Loro bevevano... Forse un tè. <ride> un tè, sì, sì. Eh, un tè forse. E loro lo bevevano. Erano lì questi pipistrelli a testa in giù appesi, grandi, avevano delle ali che sembravano come il velluto, bellissimi da vedere. Come ti senti? È stato divertente, all'inizio un ma po' di paura. Paura, paura. Sì, no, ma dopo ho visto che erano buonissimi, tranquilli e gli ho dato da bere il tè. Bene, dai, sono contenta. Che posto hai visitato a Bali? Allora abbiamo visitato il tempio di Tanalot, uh -huh. uh, anche lì è stato molto molto intenso a livello spirituale. Toccato anche Ho toccato, mi hanno obbligato serpente, a toccare anche il serpente, il serpente sacro. Sacro, sotto, questa, dentro questa roccia. Uh -huh. E poi sono stata benedetta da linguisti. Esatto. E' mangiato anche a Sanur, da lì siamo andati a Sanur e poi ha mangiato... La pannocchia. Il mais, grigliato, eh, molto buono. Non l'avevo mai mangiato. Qui, eh sì? Sì, no, la prima volta. Buono. Sì, era buono. buono. È una cosa molto semplice, in realtà <ride> è, con la salsa giusta e cotto al punto giusto. È veramente uno snack spizioso. Ed è stato bello. Dov'è che eravamo lì? Eh? Salor. San, Sanur, questa, questa, era un resort turistico, sì. però c'era tutta questa spiaggia, questo mare. Molto La spiaggia che piace tanto, vero? Sì, ma ancora di più mi sono piaciute le barche quelle dei pescatori. Okay. Quelli con, sì, Che avevano capisco. le zampe. Con tutti i colori, eh, tutti colorati, certo. sì. E invece siamo andati anche a ah, Tanjung sì. Tan Noa. Tan siamo andati a vedere l'isola delle tartarughe, poi visto che sono molto fortunata abbiamo provato a fare un'immersione, ti ricordi? Ah sì. E appena io sono andata dentro l'acqua sono arrivate tutte le meduse. <ride> <ride> allora, <Burubur. ride> Ho dovuto smetterla. Allora, che ne dici quando tu vuoi fare il bisogno di andare in bagno e trova il bagno, nel senso non non è come quello che aspettavi qua, come in, in, in, in Italia, mm. invece è lì. Eh, lì. è stato un po' difficile, <ride> perché comunque eh, ho dovuto abituarmi a stare in piedi. Non c'è, diciamo, non si usa la, la cartigenica, ma si usa direttamente l'acqua, ah. quindi ogni volta bisogna lavarsi e, e bagnarsi, che, che va bene, eh, però è, è un po' diverso da qui. Mm. E, e poi la doccia, solitamente la... con le Gaiung. <ride> esatto, con quello, esatto, <ride> l'acqua è fredda e quindi va bene, cioè non ero abituata, eh, di solito qui si usa l'acqua calda ma lì mi sono okay. abituata bella tonica Quindi ti devi abituarsi Sì, assolutamente mi A Prambanan e Si sì. ti ricordi? Belli oh, eh, Che ne cioè, dici? Più che belli, storici, molto antichi Cominciamo a Prambanan Rambanan, ok, un a Sì, si sì, si, sì. mm, lì è a Jojakatta, mm, bello, c'è questo grande parco con queste pagode, sono tipo queste pagode induiste, mm -hmm. eh, che è un simbolo poi dell'Indonesia, eh, è molto interessante perché si può entrare in queste pagode, e si, sono quasi, sono dei reperti sostanzialmente archeologici, storici della tradizione induista, ed è interessante perché in alcuni ancora sono presenti le statue antiche degli dei, e, e poi ogni pagoda è dedicata a un dio diverso. Ok, giusto a Shiva, Vishnu e Brahma. Brahma, esatto. Bene, e quella Brahmanan. E cioè, ti ricordi, quanti sono tempi? Sono più nitidi e ah, tantissimi. Sì. E invece Borobudur? Borobudur invece è una. È più unito, Budisti. è un tempio buddista, tutto sviluppato su un'unica piattaforma mm -hmm. e da lì a piramide, sale, sale. dove poi sopra ci sono tipo delle campane che sono appunto un simbolo buddista e, e lì, anche lì è, è lì, è molto spirituale come luogo. Ok, perfetto. Poi siamo andati anche a vedere il palazzo dei Sultano a Jogja. Siamo andati a vedere il palazzo certo? del Sultano, certo okay. che sì. Ti ricordi, hai imparato a fare batik? Sì, ma lì non dove eravamo in vi Gioiacarta. villaggio al vicino. il villaggio degli artisti. Taman, Taman sì, bello, bellissimo. Ecco, quello mi è piaciuto perché a me comunque piace tutto quello che riguarda l'arte, l'artigianato, uh -huh. eccetera. Quindi a ci sono, c'è cioè proprio, ehm, è molto elevato il tasso di arte e art artigianalità e quindi siamo andati a imparare in un laboratorio, a imparare a fare il baticca. Sì, sei contenta. E torniamo a Certo. Torniamo a visitare. Altre par vedere posti nuovi, posti nuovi in Indonesia, ceriable top col Netizen Indonesia. Terima kasih sudah menonton video nya. Jangan lupa comment, share dan like. Jadi teman-teman, uh, terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah menyaksikan video kami. Ya seadanya ya, ini kesan-kesan pertama Tekla uh, selama pertama kali berada di Indonesia. Jadi bagi yang belum subscribe di mana? Sini, sini, sini, subscribe. <tuk> allora, ci salutiamo. Ciao. Terima kasih dan ciao. Ciao.